Francesco Callori è l'ideatore di Concept Group Live, Francesco intervista i personaggi che spiccano su moda, tendenza e creatività, dirette live, su Facebook, Youtube, Instagram e ora anche su Telegram. Io mi sono già iscritto, e tu quando ti iscrivi,